Bella ragazzi Ben ritrovati in questo video Un po' improvvisato Perché simdrivers.eu Vi invita a un nuovissimo evento Per questo sabato che viene Sì, tra due giorni eh, Nel pomeriggio con questa bellissima Senna McLaren GTR e siamo al Mugello circuito che tutti conoscete eh? 35 minuti di gara ragazzi vi invito tutti a venire il server è già pronto con questo Mugello bellissimo qui la San Donato vado un po' largo attenzione adesso non sto tirando ragazzi sto guidando con una mano sola qui arriviamo alla Luco ragazzi guardate che bello questo tracciato quindi l'appoggio secco E poi si arriva qui da lungo Sulla Materassi tra poco Ah sono uscito ragazzi Il bello della Presa in diretta senza tagli Senza niente Quindi Borgo San Lorenzo ragazzi Giù gas martello cannone A destra sulla Casanova Savelli ovviamente Quindi poi qui si arriva a bomba Sparzializza. Arrabbiata 1, quindi arrabbiata 2 con questi volidi stratosferici. E poi abbiamo la scarperia, ovviamente. La Palaccio sulla sinistra. Castamartello, terza, la quarta, la quinta. Si arriva al Correntaio. Chi non la conosce questo circuito, ragazzi, al Mugello? non si dorme mai, poi chicane, le biondetti sinistra destra, si deve forse parzializzare si esce un po' e poi si arriva alla pucine si buttano giù due marci, attenzione sovrasterzo, forse forza, gasta, martello e via, lungo, rettifilo ragazzi, proviamo a farlo in velocità allora, viva ragazzi questo sabato alle 17:35 minuti di gara, qualifiche, pratiche come al solito, gran commento insieme a me. Spero di avere i miei soliti amici fedeli che verranno a commentare questo one shot evento. McLaren Senna GTR, bellissima. Si guida che è una favola potentissima, leggerissima per ravvivare, rianimare gli eventi. sim drivers in pausa per qualche, qualche mese ma torniamo alla grandissima su R Factor 2 avrete ovviamente tutti i dettagli in descrizione con i link sul forum per andare ad iscriversi e ad avere gli orari e le credenziali di accesso al server ovviamente come al solito l'evento è gratuito il primo premio è il divertimento ragazzi per un sabato pomeriggio prima di uscire uno si fa una bella garetta con gli amici e poi si esce magari a mangiare una pizza in discoteca quello che volete sentite qua ragazzi che rombo mamma mia ruggisce questa macchina impressionante Piondetti ancora ma non si parzializza nulla gas a martello vai giù con il piedone Fugine si fa attenzione si allarga un poco andiamo a stringere sul cordolo se ce la facciamo c'è la nazione bruschissima, e con questo a fine secondo giro, ragazzi. Rinnovo l'invito: venite ad iscrivervi per questo one shot event McLaren-Senna GTR-R Factor 2 su Seed Drivers. A prestissimo, ciao!